Qui ha un odore fungino, ma tendenzialmente alla putrefazione perché si sta seccando, ma siccome il clima è umido, invece di seccarsi sta marcendo, però lui è ancora sotto alle spore e quando lo, se lo raccogliete lo dovete mettere giù con la testa in su, in modo che le spore cadendo eh, eh, vanno giù i semini, vanno giù, va, va giù che può riprodursi ed è utile. Si, vedete lui era qui che si possa riprodurre perché anche se lo, se lo cogliete poi le spore cadono lo stesso, tanto che quando voi andate a funghi è obbligatorio avere un cesto aperto con, uh, sotto con i fori che le spore si perdano per il bosco perché le spore sono quasi invisibili perché sono piccole, ma ci sono e lo vedete nei funghi Avete mai visto quando c'è un fungo su un albero che sotto di lui è diventato un po' marrone? Cambia colore dove lui è, sotto di lui. Sono le spore, il colore delle spore. Quando lavano i funghi che l'acqua diventa marrone, quell'acqua lì è utile buttarla nel prato, buttarla dove avete raccolto i funghi perché quell'acqua lì è ricca di spore e voi spandete le spore in giro.